Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a realizzare uno scrub delicato a base di avena e miele ed è come sempre velocissimo da realizzare e potete utilizzarlo anche come maschera se volete prima di utilizzarlo come scrub andiamo subito a vedere come realizzarlo per realizzarlo abbiamo semplicemente bisogno di due cucchiaini di avena un cucchiaino di miele ed un cucchiaino di olio leggero mescolo tutto bene bene bene e poi vado ad utilizzarlo come vi dicevo prima se volete potete utilizzarlo anche come maschera per il viso quindi lo potete applicare sul viso e tenerlo in posa 20 minuti e poi utilizzarlo anche come scrub, la vostra pelle sarà subito più luminosa e più setosa, ma vi lascio giù nell'info box tutte le proprietà degli ingredienti che abbiamo utilizzato. Fatemi sapere se questi video così brevi vi piacciono o se li preferite un pochino più lunghi sotto nei commenti, lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto o solo per sostenermi, Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!